Va bene, comunque io sto già registrando. Ah oh, ok, eh, Oh, bene. aspetta da camicia <ride> Ciao Vanessa. Ciao, buonasera. Partiamo allora. Sì, partiamo e... Eh, scusate, perché... È partito realmente. Okay. No, ah, scusate. Eh, non cioè, bello. non abbiamo neanche una copia del libro qui. Ah, sì. ah ecco il ragazzo... Era... Cioè, quindi a loro non dicono una copia del libro. Va bene. Vai ragazza. Sì, abbiamo le tre copie del libro, Vanessa, perché in realtà sono quelle che stanno su Amazon e sono finite, quindi. Vanessa, <ride> io, io Vanessa, ne ho due, tra ne Ho due ragazzi. copie del libro, solo per esatto. questo. <ride> allora, il primo libro totalmente italiano sulla terapia breve centrata sulla soluzione, eh, perché c'è stata qualche traduzione di libri anche in italiano che non hanno avuto molto successo, un solo libro di De Deschazer tradotto in italiano tra l'altro non rappresentativo del modello di terapia breve centrata sulla soluzione eppure la terapia breve centrata sulla soluzione è uno dei modelli più studiati e praticati da tutto il mondo. Perché in Italia è ancora così poco conosciuta e poco praticata? Mm. Potremmo usare questa domanda probabilmente per tante cose, no? Perché in Italia arrivano sempre un po' dopo certe cose, anche se poi siamo all'avanguardia su, su altre. Eh, io dico un po' la mia, in realtà poi qui tra i due Federico è l'unico che ha visto dal vivo Steve Deschese. Aveva allora, ancora i capelli, Flavio, come te, lunghi e fluenti. <ride> Ti ringrazio come me, come il me di dieci anni fa, lunghi e fluenti. Però eh, penso che ci siano in realtà tante ragioni um, una delle quali che forse abbiamo avuto eh, chi ha, Nardone in particolare, ha promosso eh, giustamente un altro modello di terapia breve, eh, la, terapia, la terapia strategica, eh, quindi forse in quegli anni in cui eh, andava a svilupparsi la terapia Solution Focus, nel mondo sono anche coincisi in Italia con gli anni in cui la terapia strategica ha preso piede ha dimostrato la, la sua forza, per poi, peraltro, negli anni successivi ripartire dall'Italia verso um, il resto del mondo. Quindi penso che un po' questo, un po' avevamo altro su cui, su cui concentrarci. E, um, un po' forse anche aspetti culturali, perché la terapia breve centrata sulla soluzione. Eh, ha molto l'idea della persona che si autodetermina, che è in grado di farcela. E questo culturalmente non è molto italiano perché non è un punto di vista um, intriso della cultura cattolica, più un punto di vista intriso della cultura protestante, ok? Quindi forse credo um, che altri modelli, altri modi di vedere la, la, la psicoterapia e la psicologia hanno avuto più fortuna più successo perché sono stati culturalmente più facilmente digeriti da, dalla nostra dalla nostra dal nostro paese. Intendi sia da parte del paziente che da parte del terapeuta? Questo eh... penso più da parte del terapeuta, però hai detto una cosa giusta: perché um, forse non so se Federico è d'accordo con me, però forse il, il paziente italiano, cioè la, la persona italiana um, forse si aspetta un po' di più un, un, un terapeuta direttivo uh, piuttosto che uno che lascia all'autodeterminazione, tu che dici Fede? Sì, concordo, altra riflessione, chiaramente come psicologia o psicoterapia siamo, siamo un po' in ritardo, no? come, come, come Italia, un po' su altri campi anche, poi siamo avanti su altri ancora, però sul, su quello che è studio e ricerca la pandemia ci ha insegnato insomma che c'è stata una grande fuga di cervelli quindi anche rispetto probabilmente a, a tutto quello che, che nel mondo era insomma avanti o stava, stava prendendo piede estensivamente stava un po' indietro quindi probabilmente questo da, da un lato dall'altro lato penso che ci abbiamo la caratteristica culturale eh, di complessificare le cose, no? nel senso che quando una cosa sembra troppo semplice e scontata forse non merita tutta questa attenzione e quindi penso che questo è un po' un errore di, eh, di pregiudizio anche rispetto a quello che potrebbe essere la terapia breve, che probabilmente Flavio lo accennava, io mi sono specializzato nel 1999, quindi insomma in terapia strategica allora, eh, allora anche allora per esempio la terapia strategica era qualcosa di, di assolutamente poco sentito, comunque poco conosciuto, quindi anche in qualche modo contrastato, quindi probabilmente arriviamo sempre un po' in ritardo, nonostante il mondo sia abbastanza insomma invece avanti. Poi, paradosso in generale, penso che è legato anche al fatto che quando le cose così, appunto, semplici funzionano, basterebbe semplicemente farle di più, insomma come è uno dei principi della e della sua soluzione. Sembra troppo, troppo facile insomma, quindi, per crederci. Qualcuno sosteneva anche questo rispetto alla terapia sulla singola, no? quindi quello che ci caratterizza, si diceva, è uno psicotico ottimismo. Beh, penso anche un po' per questo. Ma ora che avete scritto il libro, avete deciso di scrivere il libro perché... Ritenete che sia arrivato il momento e che i terapeuti italiani siano pronti ad affacciarsi anche a questo modello che, comunque, cambia molto il ruolo del terapeuta, non è più l'esperto, il detentore del sapere? E, ritenete che adesso i terapeuti italiani siano pronti a, ad approcciarsi a questo modello o credete che si possa incontrare ancora qualche resistenza? La mia fantasia condivisa con Flavio in altri dialoghi insomma nella studio insomma stata facendo nella nostra avventura di amicizia e cooperazione professionale è che noi pensiamo che, che sia le persone siano pronte e sia il tempo di rimettere al centro la persona, eh, poi l'etichetta di categorie professionali se pronte non pronte eccetera potrebbe essere chiaramente una, una riflessione da fare. Ma Uh, il sommo insomma, poeta qualcosa diceva, quindi non, non vado a ripeterlo perché magari potrei risultare poco simpatico, non lo sottolineo. Flavio, tu che pensi rispetto alle resistenze o alle morti delle resistenze? Ma una cosa che mi piace è che né per questo né per Trapia Sera Singola abbiamo fatto una cosa pensando se il... Uh, mercato nel senso più ampio del termine, quindi non... Uh, ecco, non così, abbia fatto questa cosa senza pensare al mercato, senza pensare chissà se gli italiani saranno... gli italiani... <ride> che se i colleghi italiani saranno pronti o meno, ma oddio, anche se gli italiani in termini di i clienti possono essere pronti, interessati. Uh, noi stiamo portando avanti proprio uno studio sulle terapie brevi, uh, tanto questa quanto la terapia sulla singola, ci hanno convinto per diverse ragioni, mancavano, le stiamo insegnando da un po', mancava un testo di riferimento scritto da italiani e che potesse un pochino parlarne, eravamo abbastanza pronti per iniziare a farlo noi, lo abbiamo fatto. Se dovessi pensare, se lo sono o meno, Senti, davvero, no, no, non te lo so dire. Mi direbbe dire un po' di sì, più di prima probabilmente, perché certe idee, grazie anche a internet, d'altronde parliamo di un approccio che ha quasi 40 anni ormai di storia alle spalle, grazie a internet certe idee circolano più facilmente e vengono viste meno con sospetto. Tre anni fa, quattro anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di terapia sulla singola, c'è stato un grido all'eresia che però si è spento velocissimamente, devo dire, quindi dai sì, penso di sì anche perché diciamo appunto il seminario a cui io partecipai anni fa eh, il fondatore qua della terapia breve centrata sulla soluzione era il 1997 insomma quindi anche in Italia c'era un po' di però è dovuto passare un po' più di tempo per poter poi arrivare a questo risultato insomma